E oggi voglio farvi vedere un link, una frase eh, che potete utilizzare quindi per espandere il vostro vocabolario in un contesto più jazz e, come sempre vi invito per prima cosa a, a fare gli esercizi sull'accordo in questione in questo caso un minore settima e studiare su tutta, su tutta la tastiera quindi con le varie posizioni e le varie diteggiature pensando sempre agli accordi alle ah, note scusate dell'accordo quindi eh, posso partire con, con l'indice tonica mi terza minore con mignolo e eh, suonando su più ottave in questo modo eh, studio l'accordo su tutta la tastiera quindi proviamo a fare gli esempi eh, suonando comunque note in ordine sparso non sempre tonica, terza, quinta, ottava ma variando anche eh, la disposizione delle note The, L'altro consiglio è comunque farlo ovviamente in tutte le tonalità, prendo il Sol minore. L'altro consiglio è quello di ampliare l'accordo, innanzitutto... È leggermente e suonare la settima maggiore invece della minore che è, un, eh, che è molto ricorrente soprattutto in ambito jazz ma non solo e quindi l'accordo diventa un mi minore una triade minore, mi, sol, si, re diesis invece del re, quindi settima maggiore invece della settima minore stessi esercizi, però non cambiando L'altro consiglio è quello di eh, suonare anche le altre note dell'accordo, eh, eh, chiamiamole le estensioni, quindi la nona, l'undicesima, la tredicesima e nel caso di mi minore, torniamo a mi minore settima, quindi con re naturale, la nona diventa fa diesis, l'undicesima è la naturale e la tredicesima maggiore. Il fa diesis maggiore, poi vedremo perché il scusate che ho detto il fa Do diesis. E un piccolo trucchetto per suonare tutto questo accordone arrivare alla settima minore, quindi il Re, e dal Re suonare un arpeggio major zeni. Re, Fa diesis, La appunto, e Do diesis, partendo da Ne maggiore eh, nona con undicesima aumentata quindi classico accordo medio. quindi sarà sol, si, re fa diesis nel pdf, andiamo a vedere invece il link, la frase di oggi eh, che parte appunto dalla settima maggiore di mi prendiamo un attimo mi, sì, mi minore eh, l'accordo mi minore settima Però un altro consiglio è provare questa frase su un accordo maggiore settima, quindi di sol sol maggiore settima una base che potete anche questo scaricare tutto eh, dal link eh, qui sotto, eh, sentire la sonorità che cambia ovviamente, la frase rimane la stessa, ma appunto cambia il contesto armonico, l'accordo, eh, sentite che effetto fa, se vi piace, appunto, potete utilizzare i frammenti o l'intera frase anche su un accordo maggiore settima. Eh, la frase la faccio lentamente è questa <ride> con la pausa per essere precisi sul eh, primo movimento quindi pausa eh, settima maggiore tonica altra terzina con l'arpeggio di eh, le note dell'arpeggio di mi minore settima maggiore arrivo alla terza minore, l'ottava sopra l'esima minore. Faccio questo: classico giochino. Pensando, mi minore sarebbe. Eh, settima maggiore faccio un, eh, un cromatismo dalla quarta diesis che è un La diesis eh, al si terzina e, eh, quinta, settima minore, ottava Appunto, cambiare e poi faccio questo cromatismo abbastanza classico dalla uh, quarta giusta di mi minore o comunque meglio pensarla appunto in sol nona maggiore terza minore terza maggiore terza minore al sol rifaccio fa fa diesis più che in prima e chiudo con, B, con gli armonici che sono un fa diesis in si consiglio di studiarlo a frammenti quindi molto, finché non mi entra molto bene in testa e nelle dita e fare appunto frase per frase eccetera eccetera quindi eh, andiamo a sentire con una base in minore settima come funziona e se funziona questo stick e dopodiché e provatela appunto in altre tonalità e in altri eh, contesti armonici quindi con un accordo maggiore tutti esperimenti che possono piacere o no però sempre bene provare tutto andiamo a vedere come suona questo eh, link ci vediamo alla prossima lezione <universo>